Le statue, che esse siano a tema religioso oppure no, sono per definizione immobili. Ma nonostante questo, pare che di tanto in tanto si manifestano inquietanti eventi, legati ad esse. Alcune muovono la testa durante la messa, altre aprono e chiudono gli occhi, altre ancora, piangono lacrime di dolore. Questo fenomeno ha trovato tante volte riscontro nei secoli passati. I fedeli latini erano altrettanto circondati da statue che si muovevano, che trasudavano sangue e piangevano. Nel 48 a.C., nel vasto impero romano, molte statue si girarono da sole, considerato come un presagio funesto, infatti quell'anno, Pompeo Magno, trovò la morte in Egitto. Ma già dal 179 a.C., sempre a Roma, tante divinità girarono la testa. Ci fu anche simulacro di Marte. Una rappresentazione del Dio della guerra, che si capovolse e restò a testa in giù. Mentre a Norcia, nel 97 avanti Cristo, quello di Giove, si girò verso sinistra, il che, fu considerato un segno favorevole. Ai giorni d'oggi ad inquietare fedeli e non, sono le statue di Santi, Madonne, Cristi, eccetera. E non tutte sono di natura benigna e celano all'interno qualcuno o qualcosa, che ci scruta e ci osserva, in attesa di rivelarsi, cercando a volte di darci un segno. Certamente questi video sono stati motivo di lunghi dibattiti sul web, sarebbe interessante capire cosa pensi anche tu nei commenti. Ma iniziamo!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 I'm going to go to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 Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti e attiva la campanella, per essere sempre aggiornato sulle nuove clip in uscita. Ciao da Smovier!